Ciao a tutti, siamo al 9 di febbraio, oggi è una splendida giornata, ci saranno 10 gradi. Vi faccio vedere come faccio il semenzaio per l'orto primaverile estivo. Quest'anno ho deciso di seminare anche fiori, ne ho già fatte una decina di vaschette di altre qualità. Riempirò l'orto di fiori e poi come mi hanno consigliato alcuni amici su Instagram e su Facebook eh, metterò basilico e altre essenze aromatiche questo perché vorrei agevolare eh, la presenza delle, delle api che è importante l'anno scorso ho avuto qualche problema di allegagione con alcune piante avevo pochissime api e quest'anno vorrei dar loro motivo di venirmi a trovare insomma se vi faccio vedere intanto cosa ho? ho un terriccio di ottima qualità questo ho pagato, sono 70 litri, circa 5 euro come vi dicevo l'anno scorso vi consiglio vivamente di usare un terriccio di buona qualità per evitare poi di avere eh, parassiti eh, dentro, dentro le vostre semine che vi mangiano poi la radice di quello che avete seminato buttate via soldi e tempo ho poi preparato dei stecchetti di, di legna su cui poi scriverò cosa ho seminato se no ogni anno me ne accorgo soltanto quando ormai c'è il frutto poi abbiamo dei semi di pomodori, questi sono quelli in omaggio che ho avuto l'anno scorso da qualcuno su ebay. Dei semi di pomodoro da me estratti dalla coltivazione dell'anno scorso. Siamo pomodori e pomodorini. I pomodorini mi hanno dato una grandissima soddisfazione, andate a vedervi il video. Io ho raccolto fino a fine ottobre, piante alte anche due metri e mezzo, pieni pieni pomodorini speciali. Poi abbiamo dei peperoncini, anche questi sono dell'anno scorso piante semplici, comprate al vivaio, sono eccezionali perché ne basta uno e si fatica a mangiarlo, quindi si possono fare tante cose, io li mangio sia secchi così che congelati, si sente meglio il gusto del peperone, o meglio il peperoncino, poi se abbiamo tempo abbiamo ancora un po' di peperoni, l'anguria ancora un po' presto, melone presto, peperoni, qualche seme che ho comprato sui ebay come vi dicevo, vediamo cosa sono, quello che ci serve lo usiamo e adesso lo scartiamo allora intanto ho cambiato inquadratura vediamo come viene fare video non è il mio mestiere quindi scusatemi per la qualità piano piano imparerò allora ho preparato una cassettina con più vaschette adesso semplicemente metto la terra Intanto vi dico una cosa, l'anno scorso cosa facevo? Mettevo la terra, mettevo i semi, coprivo i semi con un velo di terra e poi innaffiavo. Quest'anno sto provando diversamente, ho visto un paio di video di Mauro, gli orti di Mauro, che vi consiglio di vedere, molto bravo, che saluto tra l'altro anche se non mi conosce, che fa diversamente. Lui mette la terra, bagna bene, proprio da inzuppa la terra, poi mette il seme e copre con terra asciutta. Questa tecnica l'ho provata l'altra settimana, anzi, l'altro giorno e vi devo dire, dopo vi faccio vedere nel semenzaio, che già sono spuntate le prime margherite quindi grazie Mauro per il consiglio La terra la troverete in grumi, come questo ecco, semplicemente basta, siccome è schifta, rompete i grumi, riempite Rimanete un pelo sotto il livello, io resto un pelo sotto il livello della vaschetta che poi ci aggiungerò l'altra terra sopra il seme. Allora, intanto che faccio qui vi racconto la mia più grande soddisfazione avuta ieri. Una cosa che mi fa estremamente piacere e volevo condividerla con voi. Io qui vicino ho un, uno dei tanti ottimi vicini di casa, che è un bravissimo contadino. È poco più grande di me, conosce questa terra da quando è nato, è nato qui. E quindi io chiedo a lui tutto ciò che non so. Infatti l'altro giorno mi ha aiutato a potare gli alberi da frutto, perché sennò avrei fatto danni. Finché non imparo, idem per le viti. Gli ho fatto vedere se il semenzaio caldo. Ieri sera mi ha chiamato... Non è che potresti ordinarmi tutto ciò che hai ordinato tu per fare il semenzaio caldo? Cavolo, dico. Ma tu ce l'avevi il semenzaio. Sì, però il suo funziona solo con il sole, ovviamente, una specie di serra. E ancora è molto molto freddo la notte, qui stanotte abbiamo avuto 3 gradi. Ha capito l'importanza, gli ho fatto vedere i primi fiori, e i primi germogli dei pomodori, a distanza di 7-8 giorni da quando li ho, messi, li ho messi a dimora. Si è convinto quindi mi ha chiesto di fargli l'ordine con gli stessi componenti che ho usato io. È stata una grande soddisfazione visto che nel mio piccolo ho portato un po' di innovazione, passatemi il termine, in queste terre. In realtà non ho inventato nulla, io leggo, guardo, guardo video, ascolto i consigli che mi danno i colleghi e gli amici dei miei social cominciamo con i fiori ritaglio la parte dove c'è scritto il tipo di fiore perché questo poi lo metterò dentro la vaschetta giustamente se prima non innaffio allora prendiamo ciò che si può bagnare Oggi si sta proprio bene, una temperatura veramente ideale per fare questi lavori. Allora come vedete non sto a risparmiare sull'acqua, cerco di metterla ovunque. Aspetto che scoli un po'. Anzi questi non mi servono. Riprendiamo i fiori. Sono distratto da un gatto che ha trovato probabilmente un piccolo topolino di campagna sotto il telo pacciamante dove abbiamo messo le erbe aromatiche l'anno scorso. Questi semi sono molto molto grandi rispetto a quelli degli altri fiori. Quindi ne metto uno per vaschetta, possibilmente al centro. Questi sono nasturzio rampicante in miscuglio. Per me è arabo, non, non è il mio mondo quello dei fiori, però mi rendo conto che servono e comunque sono anche belli da vedere. scappato un seme lo si toglie, Tutto brutto, riuscito a fare tre vaschette, manca uno, copro con un velo di terra, proprio basta veramente coprire solo il seme e non lo bagno più ovviamente, Mentre metto la terra cerco di si con le mani così che venga a polvere. Fatto. Adesso te ho. Tre vaschette, quindi ho tre segna vaschette. fiare poi nel semenzaio userò uno spruzzino ma non, non vaporizzo proprio ho il getto del, dell'acqua altri fiori eccoli qua astro principessa in miscuglio so se lo vedete ecco questi sono semi classici quelli molto molto piccoli e ovviamente non si può mettere un seme per, per vaschetta sono piccolissimi cerco di farle andare 3-4 semi con il posto ma è impossibile quindi quello che si riesce a fare si fa insomma quello che avanza non lo butto ovviamente poi lo metterò in pieno a terra quando sarà il momento più avanti Ecco, sono lanciati un sacco di semi. Fatto. metto da parte, metto nel semenzaio e ricominciamo con i pomodori. aggiustata Andiamo avanti con i pomodori, che è la cosa che mi interessa di più. L'anno scorso abbiamo fatto la conserva, solo che ovviamente siamo agli sgoccioli, siamo a febbraio e abbiamo terminato. Noi ne consumiamo parecchie, almeno almeno 4-5 bottiglie a settimana quindi quest'anno devo passare dalle 100-120 piante dell'anno scorso a 150 se bastano insomma facciamo la coltivazione quindi ci devo dare sotto i pomodori una parte dei miei semi la darò al mio amico che l'anno scorso mi ha dato le piantine che anche lui al semenzaio più esperto di me, lo fa da un po' di anni e lui per riscaldarlo usa il letame maturo. Io quello non ce l'ho come vi dicevo quindi niente. Così divido il rischio, non dovessero venire a me, magari vengono a lui e comunque comprerò parecchi luana di orto mio ve ne avevo parlato l'anno scorso nel video sui pomodori, uno dei tanti video che avevo fatto, l'Uana mi hanno veramente soddisfatto, resistenti alle varie malattie, pochissimo marciume apicale, molto robusta come pianta, e molto buono il pomodoro, Ci abbiamo fatto parecchia salsa con quello, quindi quando sarà il momento ordinerò un'ottantina di piante di quelle il resto certo di usare il mio, anche per abbattere i costi perché non sembra ma un orto estivo fatto per quattro persone si comprano tutte le piantine senza contare il, il concime come lo faccio da me, ho la pollina autoprodotta, poi vi metto il link del video e senza contare l'attrezzatura ah, se non bastano 200 euro se posso risparmiare qualcosa, vado ben dietro, tanto quei soldi comunque non vanno in tasca ma vanno in altra attrezzatura andiamo avanti, c'è sempre bisogno di un sacco di roba, poi le cose si rompono, vanno cambiate, sostituite, La bagnata Se mi servono, riprendiamo. prendiamo. Pomodorini 2018. A breve farò l'articolo sul blog unorsoincampagna.com sull'estrazione dei, dei semi dai pomodori. Il video c'è già, manca l'articolo, piano piano lo farò, così come manca l'articolo sulla pollina, c'è il video, ma non ho l'articolo. Piano. magari non tutti amano guardare i video qualcuno piace ancora leggere anche se è un complemento importante perché si vede davvero come funziona ciò che viene scritto per quanto i miei video non sono tecnicamente i migliori del mondo ma almeno ci si capisce adesso facciamo solo pomodorini ho aperto poc'anzi il se semenzaio, ci sono già le prime piantine, bellissime, adesso ve le faccio vedere. Per quanto mi riguarda la nascita della piantina è la parte migliore dopo la raccolta del frutto. Soprattutto dopo un inverno che per quanto non sia stato freddo, comunque è sempre stato un inverno, tesoro e copiamo Le vaschette di questo tipo qui, queste erano quelle che avevo salvato l'anno scorso, molte le ho buttate, moltissimo. Adesso userò i vasetti. Non amo molti vasetti perché poi bisogna tiradare, non mi piace. Comunque, piuttosto che buttare via i semi, farò così. Prima di mettere a dimora, ricordate che avevo detto che avevo fatto delle stecchette di legno recuperate. In chiusura di video vi faccio vedere il semenzaio, ho messo a dimora le piantine che ho fatto adesso, queste sono quelle nuove, ho fatto anche qualche... qualche vasetto, lì ci sono quelle invece che hanno qualche giorno di vita, una settimana, e qui ci sono i primi pomodori, mentre laggiù ci sono i primi fiori, quindi siamo al 9 di febbraio e abbiamo le prime piantine di pomodori. Ora li innaffio con uno spruzzino. Ho spazio ancora per un, un vasetto. Praticamente abbiamo finito lo spazio perché i fiori mi hanno portato via veramente molto molto posto. Forse posso mettere ancora qualcosa di lato, ma c'ho poca roba. è tutto per la semina primaverile, almeno per la prima parte. Vi saluto, vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, eh, ve ne sono grato. Se avete consigli da darmi o se ne avete bisogno, scrivete qui nelle, nelle note.